un po' preoccupazione dal settore, par exemple, Il primo originario però la fase 2 della fase della che è quella che dovrebbe certificare effettivamente il dato cioè il costruito, ma il numero di numero come tutti no. sappiamo che tu sappiate cosa dobbiamo assolutamente ma è con due piccole correzioni, quello che già facciamo andiamo avanti così. Che, ora, che stiamo facendo risparmiare un, un sacco di soldi in solito Così, io Il secondo punto è l'obbligo no di imposto. No. Conoscritto quella con leggerizia sostanzialmente che non c'è più il limite. Sono della transizione. Y siento, me corresponde porque me dicen que no me corresponde. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está Questo comporta un rallentamento dell'investimento del settore perché il non sa cosa fare, non sa che investimento di fare per adeguarsi al naturalmente non sa che investimento dovrà fare per adeguarsi al problema. Il risultato limita l'investimento a livello Ecco la frase che ha sentito di volta tecnologiche del mondo, il sta cambiando importantemente per il nostro Stanno entrando nuove tecnologie dall'androgeno, la tecnologia, ma anche le macchine sono andate a mandare tutte le informazioni risultanti, ma per cui il gestore può sapere in tempo reale cosa sta succedendo sul suo macchine e come permettere ai bambini di adeguare questi processi di gestione. come un tot, un sbarbocca che inizia a esserci in giro nell'azienda. Tutti i servizi che vanno a integrare questi servizi, dell'agente, ma rendendo il servizio probabilmente è anche più economica, e sostenibile, perché permette di raggiungere nuovi servizi a quello che esiste. Il pagamento digitali. Il pagamento digitali tramite altri 30.000 macchine, già oggi un eh, sistema di no. il che è diffondito da oggi si è dotato a parte di un sistema di cashless, di pagamento cashless. No. Ma questo è un a dire che andare in cose quando già esiste un sistema di pagamento digitale, eh? Quindi, non è che possa che sono un 2% di euro. Il distributore non è un sistema informale, ma è un sistema informale. Quindi, non è una comunità di La pubblicazione di Autunanda ha messo una è con il consumatore diversa da quella che abbiamo avuto. Non c'è più nessuno non posso non stendere un numero di indole per dire che è un prodotto normale. La macchina schermo, è quella di uno schermo, ha due tratti di schermo che mi permette di interagire con il consumatore. Thank mm -hmm. you. che la vicina, ma la visione di terra e di tempo anche la città. È, è, è un strumento che di fronte a lui dovrà continuamente prendersi caffè nella, nella di pranzo perché non può diventare un punto dove possa usufruire gli del servizi. Mm. E su questo sicuramente per tutto il fatto dell'alto una serie di numeri interessanti che ci spiegheranno qualchia della per macchina che non sia la ricerca. In modo che i mari che si vanno ad aggiungere il <susurra> il <susurra> già no? in modo che sia più che marketing, che ma conosciamo. L'unico market, un mercato che forse in Italia in una, non ha ancora una particolare assoluta, so, ma è un mercato che è più in però è una possibilità. Mentre per i consumatori e per i sono settori che sicuramente si volgari. No. La gente già è una struttura che va a Siamo partiti da tutta una serie di iniziative di cross-selling, di no? una per cui il possibile pubblicatore è un'automatica, di un'automatica sulla vera e propria anticorruzione, che può spendere insieme eh, alla grande superstizione e tutto il resto. Questo. Tutti strumenti che portano all'utilizzazione del consumatore. Mm. Tutto questo è il percorso che viene in sede di forma seguita, è diventato la digitalizzazione dell'ambiente, è diventato la tecnologia dell'istruzione. e da qui non è possibile tanto fare questo ma veramente tantissime e vale la pena di essere nativa.